Bene, buonasera, questa sera vi portiamo a fare un giro ai confini dell'universo, ma siccome l'universo è un posto molto molto grande, abbiamo bisogno di un aiuto. Utilizziamo un ascensore un po' particolare, vedremo che avrà i piani numerati da 0 a 24, però questo ascensore si comporta in modo diverso dagli ascensori normali, in particolare è in grado di rimpicciolire gli oggetti che stanno all'esterno di una potenza di 10 che corrisponde al piano a cui ci troviamo. Ad esempio se ci troviamo al terzo piano un oggetto all'esterno che misurerebbe 10 alla terza cioè 1000 metri, uno seguito da tre zeri, ci apparirà lungo un metro. Quindi salendo con questo ascensore saremo in grado di abbracciare delle regioni via via più grandi di spazio e vediamo che cosa troviamo. Questo è il nostro ascensore, c'è cioè la pulsantiera con i numeri dei piani, alcuni piani sono in grigio perché guardando fuori a quei piani non ci sarà nulla di particolarmente interessante, quindi li saltiamo. Lì sotto c'è la finestrella con il numero del piano a cui ci troviamo e qui c'è una linea che ci dà un riferimento. Questa linea Via via rappresenterà una lunghezza che corrisponde ad una potenza di 10 in chilometri. Usiamo le misure in chilometri per risparmiare un po' di zeri. Cominciamo quindi dal piano terra, piano 0. A questa scala la linea rappresenta un segmento di un chilometro. Se supponiamo di piantare un cerchio con il centro nell'osservatorio e raggio 500 metri, quindi il diametro 1 un chilometro, questo cerchio arriva fino a, alla periferia di Santa Pollinare del paese qui fuori. Saliamo di un piano, quindi primo piano, adesso il segmento è di lungo 10 chilometri, 1 seguito da 1,0. Questo corrisponde al diametro di un cerchio che ha 5 chilometri di raggio. Se il centro del cerchio è sempre all'osservatorio, questo cerchio raggiunge il centro della città di Rovigo. Secondo piano, il nostro segmento rappresenta un tratto di 100 km, un cerchio che ha il raggio di 50 km, la metà, e raggiunge la città di Padova. Quindi stiamo salendo con il nostro ascensore e tutto quello che vediamo fuori diventa via via più piccolo. Terzo piano, il segmento è lungo 1000 km, quindi uno seguito da tre zeri. Questo è un cerchio che ha un raggio di 500 km. Questo cerchio, vedete, abbraccia l'Italia del centro-nord, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia, la Croazia, c'è una parte della Germania e andiamo a lambire anche la Francia. Saliamo al quarto piano e qui la vista cambia radicalmente. Sul quarto piano questo segmento è lungo 10.000 km, uno seguito da 4 zeri. Questo è un po' meno del diametro della Terra. Quindi a questa scala noi saliamo e vediamo quasi nella sua interezza il nostro pianeta. Ora, al quinto piano non c'è nulla di interessante. Vedremo solo la Terra un po' più piccola. Saliamo direttamente al sesto piano. Il segmento è lungo un milione di chilometri, quindi uno seguito da 6 zeri e questo è più del diametro dell'orbita della Luna. L'immagine che vediamo qui è in scala, al centro c'è la Terra, quel pallino che si vede. La Luna sta qui, è troppo piccola per essere ehm, visibile, un pixel. Il settimo e l'ottavo piano non hanno ancora nulla di interessante, quindi passiamo direttamente al nono piano. Il segmento adesso misura 10 alla 9 km, sarebbe un miliardo di chilometri. I numeri cominciano a diventare molto grandi quindi non utilizziamo più i chilometri ma utilizziamo un'altra unità di misura che si usa per le misure all'interno del sistema solare che è l'unità astronomica. Quindi un miliardo di chilometri sono circa 6,7 unità astronomiche. L'unità astronomica è la distanza media della Terra dal Sole che vale circa 150 milioni di chilometri. Al nono piano del nostro ascensore guardando fuori riusciamo a vedere l'intero sistema solare interno. Sono le orbite dei quattro pianeti rocciosi, quindi Mercurio, Venere, la Terra e Marte, e la fascia degli asteroidi, che qua non si vede, che si trova tra le orbite di Marte e di Giove. Al decimo piano la porta dell'ascensore si apre e vediamo l'intero sistema solare fino all'orbita di Nettuno. Il nostro segmento è lungo ora 10 miliardi di chilometri che corrispondono a circa 67 unità astronomiche. Saltiamo l'undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo piano, arriviamo direttamente al quattordicesimo piano e qui succede una cosa interessante. Al centro della figura c'è il nostro Sole, il Sole si trova all'interno di una nube di gas che probabilmente è il risultato di un'esplosione di supernova che è avvenuta in tempi remoti. Il Sole, in particolare il vento solare, scava una cavità all'interno di questa nube di gas e questa cavità ha un diametro di circa 3 parsec. Qui non utilizziamo l'unità astronomica perché le dimensioni sono talmente grandi che anche l'unità astronomica è troppo piccola. Un parsec corrisponde circa a 3.000 miliardi di chilometri ed è una delle unità assieme all'anno luce che vengono utilizzate per le misure su scala interstellare, su scala cosmica. Quindi al quattordicesimo piano, guardando fuori dalla porta del nostro ascensore, siamo in grado di abbracciare la bolla locale prodotta dal Sole all'interno della nube di gas. Saltiamo tre piani, quindi 15, 16 e 17 li saltiamo. Arriviamo direttamente al diciottesimo piano. Il nostro segmento ha la lunghezza di 10 alla 18 km. Con questa misura, con questa scala, siamo in grado di abbracciare interamente la Via Lattea. Questa è una rappresentazione della nostra galassia, naturalmente nessuno sa come sia fatta in realtà, perché non siamo in grado di volare fuori dal piano della Via Lattea per fotografarla dall'alto. Il Sole si trova in una posizione un po' periferica, circa qui, e compie un'orbita completa del centro della Via Lattea in circa 240 milioni di anni. Quindi l'ultima volta in cui il Sole si trovava in questa posizione, sulla Terra c'erano ancora i dinosauri saltiamo il diciannovesimo piano arriviamo al ventesimo allora al ventesimo piano il nostro segmento ha una lunghezza di 3 megaparsec che corrispondono a 10 alla 20 km. questo è un 1 seguito da 20 zeri quindi cominciamo ad avere a che fare con numeri veramente astronomici letteralmente questa è la dimensione del cosiddetto gruppo locale allora le galassie tendono a non essere a non vivere isolate all'interno dell'universo, ma si raggruppano formando delle strutture via via più grandi. A questo livello vediamo il gruppo locale che si compone di una serie di galassie abbastanza piccole, ma ce ne sono tre piuttosto grandi, c'è cioè la Via Lattea al centro, la galassia di Andromeda che si trova qui, che è un po' più grande della Via Lattea, e la galassia del triangolo che occupa questa posizione. Andiamo al ventunesimo piano, al ventunesimo piano troviamo una struttura ancora più grande, quindi un gruppo ancora più grande, che si chiama Virgo Supercluster. Il nostro segmento ha una lunghezza di 30 megaparsec, 30 milioni di parsec, che corrispondono a 10 alla 21 km, quindi è un 1 seguito da 21 zeri chilometri. Questi puntini rappresentano, non sono stelle, ma rappresentano dei gruppi di galassie e possiamo notare che le galassie non sono sparpagliate in maniera uniforme eh, nello spazio, ma formano dei piccoli grumi che qui si intravedono appena. Saliamo di un piano, questo è un supercluster ancora più vasto, e qui risulta maggiormente evidente il fatto che le galassie tendono a, a, ad addensarsi in grumi. Quindi anche qui le galassie non sono disposte uniformemente nello spazio, ma si vede chiaramente che ci sono delle zone che hanno una maggiore densità di materia e delle altre che contengono meno materia, meno galassie. Saltiamo il ventitresimo piano e arriviamo in cima al nostro edificio, ventiquattresimo piano. Qui abbracciamo tutto l'universo visibile, quindi il nostro segmento ha una lunghezza di 30.000 megaparsec, si ritiene che l'universo sia più grande di quello che riusciamo a vedere, probabilmente è infinito, ma cosa ci sia al di fuori di questa bolla eh, grande 30.000 megaparsec non lo sappiamo e probabilmente non lo sapremo mai, visto che la luce degli oggetti che stanno al di fuori non farà mai in tempo a raggiungerci. Questo è il risultato di una simulazione cosmologica e vediamo che gli ammassi, i superammassi di galassie tendono a, ad essere presenti su dei filamenti. Quindi su queste dimensioni il cosmo sembra una sorta di spugna, ci sono filamenti che contengono una concentrazione di super ammassi di galassie e i filamenti sono separati da degli, delle smisurate zone che sono più o meno vuote. Questa è la rappresentazione più accurata che abbiamo ora della struttura su grande scala, su larga scala dell'universo. Cosa ci sia su scale ancora più ampie non lo sappiamo e probabilmente non lo sapremo mai. Concludiamo il nostro viaggio con questa immagine racchiude tutto l'universo osservabile all'interno di un cerchio che una dimensione finita. Mano a mano che ci spostiamo verso l'esterno del cerchio le distanze aumentano. Cosa ci sia al di fuori di questa bolla come dicevo è impossibile saperlo.